Quando si festeggia la festa di San Valentino? Il 14 febbraio di ogni anno si festeggia la festa di San Valentino. La festa è stata creata dai cristiani per sostituire una festa pagana che veniva svolta in questo periodo.